È stato presentato dal Comune di Ardea alcuni giorni fa il bilancio previsionale per il 2014. Ho realizzato questo video per cercare di aiutare i cittadini che sono meno avvezzi alla complicata lettura di queste cifre. Passiamo dunque all'analisi del bilancio. Cominciamo analizzando le entrate. Le due barre rappresentano... A sinistra il bilancio corrente 2014, a destra quello del 2013. Il diagramma si riferisce alle entrate del titolo 1 relative ai tributi. La parte in verde rappresenta l'introito dell'IMU. Come potete vedere, quest'anno l'IMU comporterà incassi assai minori rispetto allo scorso anno. Questo perché lo Stato ci trattiene alla fonte il Fondo di Solidarietà per i Comuni, voluto dal governo Monti. In verità, quasi tutti i comuni godono poi di un introito statale derivante dalla ridistribuzione del fondo stesso. Purtroppo ad Ardea non viene riassegnato niente, mentre comuni come Pomezia o Aprilia ottengono molto di più di quanto versano. La parte in blu è presente solo quest'anno e rappresenta la nuova tassa per i servizi indivisibili, la TASI. Da notare subito due cose. C'è una voce in forte incremento, ed è quella del recupero dell'evasione ICI, quella rappresentata in rosso sul diagramma. E questa, secondo me, è una previsione, direi, fin troppo ottimistica, visti i risultati prodotti lo scorso anno. La seconda cosa da notare è che la somma di tutte le entrate di questo tipo Dovrebbe essere quest'anno leggermente superiore a quella dell'anno passato. Vediamo ora in questo diagramma sempre le entrate dal titolo 1 relative alle tasse. Nel 2014, colorata in rosso, è rappresentata la Tari, mentre nel 2013, colorata in blu, è rappresentata la TARES. Sono sostanzialmente due tasse quasi identiche, con la differenza che da quest'anno la nuova Tari deve coprire interamente tutte le spese che il Comune affronta per il servizio di raccolta della spazzatura, cosa che non era del tutto vera con la Tares. Un forte incremento che è praticamente è stato è strinsecato attraverso due azioni da parte dell'ente un aumento vero e proprio sulle tariffe circa il 16% per gli usi domestici e un aumento derivato invece dal fatto che l'ente ha riconosciuto all'igiene urbana un incremento di spesa per il contratto di circa 700.000 euro per eh, l'estensione della raccolta porta a porta anche alle zone a al mare. Ci sono voci minori in questo eh, diagramma, una interessante dovrebbe essere quella del recupero dall'evasione della Tarsu, la vecchia Tarsu del 2012. In realtà eh, non vediamo aumentare questa, questa voce, anche se la cosa ci sarebbe piaciuta, il recupero resta un po' fermo al palo, anche perché lo scorso anno non ha prodotto quasi nulla. Quelle che vediamo ora sono le entrate del titolo 2 relative ai contributi che il Comune riceve da Stato, Regione e Provincia. Salta subito agli occhi il forte decremento dei contributi statali che nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere bilanciato dalla nuova Tasi. Sostanzialmente simili sono i contributi regionali, mentre inesistenti o quasi, quelli provinciali. Le entrate dal titolo 3 sono quelle più variegate. In forte diminuzione quest'anno, principalmente per il minor introito, quelle relative alle farmacie comunali, ancora in dismissione. Incassino meno, perché ci sarà meno disponibilità di medicinali che verranno acquistati dall'ente. In aumento le entrate per la refezione scolastica, cosa questa ben nota, in quanto il Comune ha tolto ogni tipo di sconto dalle tariffe per la mensa dei bambini degno di nota l'incremento prodotto dai fitti e non si capisce come ciò possa avvenire o il comune ha deciso di porre in affitto nuovi immobili di sua proprietà oppure vuole finalmente incassare anche da chi fino a oggi non ha mai pagato speriamo sia così questo diagramma rappresenta la somma del titolo 1, titolo 2 e titolo 3 nei due anni che stiamo osservando. Come è facile osservare, praticamente alla fine il totale delle entrate è lo stesso sia nel 2013 che nel 2014 e questo vuole significare sostanzialmente una cosa, dal momento che queste entrate sono quelle che poi vengono utilizzate per i servizi dei cittadini, non ci dovrebbe essere, stando da questo quadro, eh, nessuna diminuzione nei servizi, perché le risorse sono praticamente le stesse, anche se differiscono nei dettagli come abbiamo visto nei quadri precedenti. Vedremo invece che in realtà saranno stati praticati pesanti tagli alle spese. Vediamo qui rappresentate per l'appunto le spese, o perlomeno la parte corrente delle spese, cioè quelle rese in termini di servizi ai cittadini. E salta agli occhi quella differenza che dicevo poc'anzi, cioè c'è cioè una diminuzione nelle spese per circa 2 milioni e mezzo. I motivi per cui si... Eh, pratica questa minor spesa, ovvero questo, questa economia, eh, ufficialmente è nella difficoltà dell'ente nel coprire interamente il tutto, ma poi, come abbiamo visto, in realtà eh, le entrate sono le stesse dello scorso anno, quindi questa cosa rimane poco comprensibile. Se andiamo a vedere nei dettagli... Notiamo immediatamente, nella parte blu del diagramma, che c'è una diminuzione di spesa nelle spese generali di amministrazione. Questa potrebbe sembrare a prima vista una cosa positiva. In realtà non lo è, perché eh, di fatto c'è dietro qualcosa di strano. Anzitutto queste spese registrano nei servizi un considerevole aumento, che però alla fine viene mh, largamente compensato dal fatto che scompare letteralmente una voce rispetto al 2013, ovvero il Fondo di Rivalutazione dei Crediti. Che cos'è il Fondo di Rivalutazione dei Crediti? È una somma che l'ente deve accantonare per far fronte al rischio, quasi certezza nella maggior parte dei casi, che diventino inesigibili crediti che hanno ormai più di 5 anni, come nel nostro caso ad esempio sono quelli derivanti dall'ICI. Noi vantiamo ancora crediti dai cittadini che non hanno versato lici di svariati milioni, che quasi certamente perderemo definitivamente quest'anno. Questo fondo servirebbe a coprire questi mancati introiti. Nel 2014 il fondo scompare. Questo realizza ovviamente una spesa minore, ma non se ne capiscono i motivi perché non sono non ci sono i fatti a giustificare questa, questa cancellazione del fondo, perché in realtà noi abbiamo moltissimi crediti ancora a rischio, come appunto l'ICI relativa al 2008, al 2009 e al 2010. Per quanto riguarda le altre voci, da questo diagramma non è facilmente deducibile la situazione, quindi ricordiamo a un diagramma diverso, il prossimo dove invece sarà molto più facile comprendere le differenze tra i due anni. Ecco, in questo diagramma possiamo vedere meglio le differenze che ci sono tra maggiori e minori spese relativamente alla spesa corrente. Quello che salta subito agli occhi è quello che apparentemente è un risparmio, un grosso risparmio di circa 1.400.000 Euro sulle spese generali di amministrazione. In realtà se andiamo a vedere in dettaglio le voci che compongono queste spese di amministrazione, vediamo come queste abbiano subito per i servizi aumenti molto consistenti. Nel complesso la diminuzione delle spese è dovuta al fatto che è stata totalmente eliminata una voce rispetto al 2013, una voce che rappresenta il fondo di svalutazione dei crediti. Che cos'è il fondo di svalutazione crediti? È un fondo che il Comune deve accantonare in previsione che alcuni suoi crediti datati come possono essere appunto le riscossioni ICI molto vecchie, possano decadere e quindi non essere più esigibili. Lo Stato, in questo caso, impone appunto di eh, predisporre un fondo in via precauzionale che si chiama in questo modo Fondo di Svalutazione Crediti. Lo scorso anno questo fondo era di circa 2 milioni, quest'anno misteriosamente scompare. Nonostante eh, noi abbiamo ancora forti possibilità di perdere l'esigibilità di eh, tributi derivanti dall'ICI, questo fondo non è stato approntato. La legge dice che deve corrispondere al 20% dei eh, residui attivi derivanti da titolo 1 e da titolo 3. Nel nostro caso praticamente solo da titolo 1, ossia appunto dalle, dai tributi. Altro risparmio apparente è quello costituito dalle farmacie. Non si tratta di un risparmio perché in sostanza si investirà meno nell'acquisto dei medicinali e questo ovviamente si ripercuoterà nelle entrate che saranno minori di quelle dell'anno scorso, quindi si spende meno, ma si incassa anche meno, quindi le due cose si vanno a compensare, anzi c'è il rischio che a fronte comunque di una spesa certa non ci siano poi gli incassi perché le farmacie perdano completamente e definitivamente i propri clienti. Un vero taglio di spesa è invece costituito dalla scuola, la barra gialla, la scuola è stata pesantemente penalizzata per oltre un milione quest'anno in termini appunto di, eh, di fondi di, di ad essa dedicati, come eh, pure vediamo c'è una pesante penalizzazione per quanto riguarda gli asili nido e la viabilità, invece aumenta la spesa l'urbanistica e gestione del territorio, in questo, in questo capitolo è compresa, e da qui l'aumento di spesa, la, il contratto con l'igiene urbana, come sappiamo lo scorso anno è stato aumentato di quasi 700 mila Euro l'importo annuale del contratto per estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio, questo vero avrebbe dovuto comportare un considerevole risparmio per l'ente nel conferimento, e quindi alla fine il tutto sarebbe stato compensato, anzi addirittura il Comune avrebbe dovuto guadagnare qualcosina rispetto all'anno precedente. Come vediamo dal bilancio che è stato approntato, non solo il Comune non guadagna niente, ma spende decisamente di più, e questa non è una bella cosa, speriamo di poterne venire a capo e soprattutto speriamo che i dirigenti possano spiegarcene in dettaglio i motivi. Fino a questo momento abbiamo visto diagrammi che si riferiscono ad entrate e ad uscite relativamente alle spese correnti, cioè tutte quelle spese che servono per Rendere servizi ai cittadini, ora andiamo a vedere invece le entrate del cosiddetto titolo 4, ovvero entrate in conto capitale. Queste entrate generalmente derivano o da disinvestimenti del patrimonio comunale o da contributi dello Stato, della regione, ma anche del, della Comunità Europea. E sono destinate esclusivamente non si possono spendere altrimenti, per la realizzazione di opere pubbliche o investimenti pubblici. Ovviamente non c'è una corrispondenza diretta con l'anno passato, quindi un confronto con il 2013 non ha molto senso. Andiamo a vedere che quest'anno è previsto 1.850.000 euro, la, la fascia blu del 2014, Costituito da un contributo regionale che servirà per completare un troncone fognario. La parte in rosso, invece, dovrebbe derivare dalla vendita delle farmacie. Ora ci viene veramente difficile immaginare come in questi ultimi mesi dell'anno si possa riuscire a vendere farmacie che da oltre un anno sono in vendita e che nessuno ha voluto comprare. Quindi anche questa è un'entrata che presumibilmente lascia un po' il tempo che trova. Altra entrata interessante in aumento, perché l'anno scorso non era contemplata, i proventi da concessioni edilizie, il Comune pensa di, che possa riavere un certo slancio l'edilizia nel 2014, cosa che fino adesso non è avvenuta, quindi dovrebbe avvenire forse in questi ultimi mesi e provare eh, porta, a portare in casa un po' di soldi freschi che altrimenti non si sa proprio come far entrare. So, è prevista anche un intradito maggiore dalle concessioni cimiteriali, come ad augurarsi che muoia più gente del solito, e complessivamente si prevede in questo modo di portare in casa circa 5, ,5 milioni e mezzo da dedicare a opere pubbliche. In questo ultimo diagramma vediamo come le entrate del titolo 4 saranno poi reinvestite quest'anno. Sostanzialmente vediamo cinque voci principali, servizi cimiteriali, quelli in celeste, che, che non sono altro che dei nuovi loculi che probabilmente verranno realizzati. L'urbanistica e gestione del territorio, qui sono opere non meglio definite, speriamo l'amministrazione ci voglia chiarire in seguito. Così pure come la viabilità la circolazione stradale, non sappiamo cosa vogliono realizzare nuovi impianti di illuminazione, nuovi pezzi di strada, non si sa. C'è una quota consistente dedicata all'istruzione elementare, probabilmente per realizzazione che so, di una palestra, di qualche aula, anche perché la cifra complessiva è talmente bassa che non si può certo pensare di eh, realizzarci una scuola. E infine l'ufficio tecnico, una piccola cifra dedicata all'ufficio tecnico, non sappiamo bene per realizzare cosa, perché purtroppo nel documento programmatico previsionale dove tutte queste cose dovrebbero essere illustrate ai cittadini, non c'è scritto assolutamente niente e questo è un pessimo costume che il nostro comune ha da sempre. Il documento programmatico previsionale non contiene nessuna informazione utile.